E allora, grazie a tutti di essere venuti questa sera, è una serata che abbiamo pensato per, sia per raccontare la situazione di Rex Sound, in noi, sia per dare un momento di riflessione sui cambiamenti urbani, cambiamenti umani e cambiamenti climatici. Io così avrei voluto spegnere diciamo, la sala e rimanere un attimo al buio, però noi possiamo immaginare di essere al buio e in questo attimo in cui siamo al buio vorrei che tutti noi ci fermassimo in un attimo di silenzio per, ehm, per il massacro che sta avvenendo al popolo curdo. Eh? e se ti